L'arbitro è lì e per me il primo errore è che l'arbitro debba vedere questo fallo di mano perché di questo si parla. E nel calcio di oggi abbiamo imparato a far finire le azioni no? e ci sta che l'arbitro possa aver fatto finire l'azione proprio perché il dubbio che magari aveva se lo sarebbe potuto togliere al VAR. Ma nel momento in cui non si può andare a rivedere il VAR perché non ci sono le immagini che non c'erano immagini frontali a Rabiot, ma... ma è possibile che non ci sia un'immagine frontale, hanno le, le, le telecamere a raggi X nelle tasche dei tifosi e non c'è un'immagine frontale sul fallo di mano di Rabiot come era successo con il gol del fuorigioco di Candreva, che era sparito dal campo. dal campo può capitare. Cioè, l'arbitro può sbagliare. Però appunto il VAR c'è per aiutare l'arbitro che... così, anzi, peggiori ancora di più la situazione. Perché qua gente parla anche di, di malafede.